Ciao, come state? Siamo tornati e di nuovo all'appuntamento con il martedì. Quello che riguarda un po' la nostra storia raccontata attraverso le copertine dei vinili. Eh, sono già andata a scegliere dei vinili che vi faccio vedere anche in anteprima perché parleremo di fotografi che hanno realizzato varie copertine importanti, ma anche artisti che loro stessi hanno deciso di utilizzare un'altra arte per poi portarla sulla loro copertina. Così come è successo per. Augusto D'Oglio e quindi per i nomi, dove lui stesso insomma, ha disegnato dei quadri e poi li ha riportati sulla eh, sua copertina, ma anche fotografi importanti e famosi che hanno realizzato copertine di altri grandi artisti e magari hanno avuto anche una storia d'amore e abbiamo trovato allora in questo caso Patti Smith nonché il bellissimo album Madonna di Madonna True Blue tra l'altro eh, sono copertine e storie anche molto particolari così come la storia di questa copertina del banco del mutuo soccorso ma tutto questo ve lo racconterò naturalmente domani come sempre a partire dalle ore 9.30 quindi vi aspetto eh non perché dobbiamo continuare a raccontare la storia della musica attraverso le copertine, attraverso i fotografi e attraverso gli artisti. Ciao! Buona giornata!